Salve, rimaniamo a casa, ma non dimentichiamo il cotugno, rimanete a casa ma versate una somma a favore del cotugno con un bonifico ai numeri che vedrete tra poco. Fatelo, loro stanno lavorando per noi e per la nostra vita, grazie. noble mille colore